Diamo inizio alla seconda discesa dedicata alla Madre Pietà dei Massari. Eh, questa sera siamo con la Madre Pietà del popolo a cura del ceto dei fruttivendoli. Prima di iniziare preghiamo per tutti i defunti di questo ceto, per tutti i consoli che oggi non ci sono più e per tutti i devoti. Quindi, nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Diciamo a loro l'eterno riposo. l'ora loro, Signore. Esplende ad essi la luce perpetua, riposevi in pace. Amen. Continuiamo la preghiera adesso con la banda musicale e poi vi ricordo che alle 19 chiunque può entrare fino ai posti consentiti all'ingresso della Chiesa per il Santo Rosario che verrà celebrato. Thank mm -hmm. you. Thank <laughs> you. allora abbiamo ascoltato la musica chi vuole può entrare fino al riempimento dei posti a sedere per partecipare al momento del rosario stasera pregheremo con il rosario dei sette dolori di Maria quindi chi vuole può entrare fino al riempimento dei posti a sedere se poi si occuperanno tutti i posti è chiaro che saranno chiuse le porte ma siccome ancora vedo molte sedie vuote, panche vuote, quindi chi vuole può entrare. Aspetto qualche altro minuto proprio per dare questa possibilità. Naturalmente chi entra metta la mascherina perché siamo in un luogo chiuso, ma anche all'aperto dove ci sono più persone sembra opportuno portare la mascherina, dentro sicuramente. Però anche fuori, quando ci sono più persone radunate, è sempre opportuno, più che opportuno, portare la mascherina. Ecco, se qualcun altro che si trova in piazza vuole entrare a partecipare alla preghiera, ancora ci sono dei posti. Ancora ci sono dei posti. Aspettiamo ancora qualche minuto prima di iniziare la preghiera. intanto possiamo cantare in modo che se qualcun altro vuole entrare che ancora ci sono dei posti liberi può prendere posto con la mascherina naturalmente messa una notte mi scuole, sulla barca in mezzo al mare e mentre il cielo si indianca già lungo e di lei la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà, e sulle ride di ogni cuore le guereti. Grazie sulla buona terra, con il cuore tu è festa, perché il grano che onde giamai è maturato sotto il sole, buon ritorno. non ci siano persone in piedi davanti alla porta ma possono prendere posto perché ancora c'è qualche posto perché è chiaro venendo in chiesa preghiamo insieme non siamo qui a curiosare ma a pregare nel nome del padre del figlio e dello spirito santo Amen. il signore sia con voi e con il tuo spirito. seduti ascoltiamo la scheda storico artistica Madonna, pietà del popolo. Il dipinto, ora affidato alla cura dei fruttivendoli, è portato in processione nel pomeriggio del mercoledì santo. Raffigura la sacra immagine di Maria Dolorata a mezza figura, secondo i canoni iconografici della Mater Dolorosa, un soggetto che non ha riscontri nei passi evangelici, ma trova riferimenti in una tradizione devozionale affermatasi particolarmente nel secolo XIII periodo in cui sorsero diversi santuari in suo onore e furono composte le prime opere alle ispirate, come le laudi o lo Staba Mater di Jacopone da Todi. Al celebre testo dello Staba Mater si sono ispirati i musicisti di ogni epoca e la Vergine Adolorata è stata il soggetto, durante il corso dei secoli, di tante opere pittoriche e sculture di grandi maestri tutti impegnati nell'esprimere esprimere la grande sofferenza di Maria. In virtù del culto molto diffuso verso la Vergine addolorata, molte confraternite e congregazioni religiose furono e sono tuttora poste sotto il nome della dolorata. Il soggetto dal punto di vista iconografico, oltre a madre dolorosa, viene denominato in altri modi e fra questi semplicemente dolorosa o Maria della Pietà.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 che invece rappresenta Maria, con il corpo di Cristo morto sulle gambe. La Vergine addolorata, raffigura nel dipinto intitolato Madonna della Pietà del Popolo, ha un velo bianco sul capo ed è avvolta in un manto blu, ha il volto ovale inclinato sulla spalla destra, gli occhi socchiusi e lo sguardo rivolto verso il basso, e la bocca piccola da cui traspare la dentatura le mani giunte con le dita intrecciate che indicano la forte tensione che la Madonna, con questo gesto, cerca di scaricare. Davanti a lei sta un piccolo tavolo su cui sono poggiati un chiodo, la punta di una lancia e di un flagello, simboli della passione e morte di Cristo. La tela apparteneva alla compagnia di Sant'Annella, costituitasi nel 1608 nella chiesa di Sant'Anna, e dopo trasferitasi nella vicina chiesetta di Sant'Annella nei pressi dell'attuale piazza Iolanda la sacra immagine, ritenuta miracolosa era collocata nel quarto altare di sinistra ricco di ex voto non sfilava in processione ma spesso veniva portata nelle case dei fedeli che chiedevano la grazia per un congiunto ammalato nel 1723, su autorizzazione del Vescovo di Mazzara Bartolomeo Castelli e i confrati poterono condurre il quadro in processione per la prima volta il giovedì santo. Nel 1956, per decisione del Vescovo di Trapani Monsignor Corrado Mingo, la processione venne spostata al mercoledì santo. L'opera viene riferita al pittore Giovanni Battista De Vita attivo a Trapani e nei primi due decenni del Seicento, del quale si sa che aveva ricevuto la commissione di un quadro raffigurante «La pietà con due angeli» nell'atto di reggerla. Probabilmente è stato il titolo di quest'ultimo dipinto a determinare l'attribuzione a alle vita. La drammaticità e la componente realistica vanno tuttavia ricercate nell'arte devozionale e barocca, che trae spunti dal filone della pittura seicentesca napoletana di ambito pietistico popolare. Rispettando l'iconografia tradizionale, conosciuta attraverso stampe devozionali, santini e incisioni di opere di grandi artisti, il pittore cerca di interpretare il dolore di Maria, dando al suo volto carica emotiva e mettendo in evidenza l'immenso dolore. L'opera sembra trovare riferimenti nel dipinto della Madonna della Confusione, un tempo esistente presso la Chiesa dell'Epifania, dei padri Cappuccini. Secondo Francesco Carozzo, che ha eseguito un restauro nel 1990, il quadro della Pietà del Popolo faceva parte di una composizione più ampia, dalla quale venne ritagliata la mezza figura della Vergine Addolorata. La tela è inserita nel 1778 in una grande cornice di legno, detta Vara, in stile barocco, progettata dall'architetto Luciano Gambina e indorata da Vincenzo Violante. Nella parte posteriore di essa è collocato un dipinto tardo ottocentesco con il santo volto di Gesù coronato di spine. Sul trappo della Veronica è sorretto da un angelo. Come nei dittici bizantini, l'immagine della dolorata è collegata a quella di Cristo, poiché la madre di Dio non può mai essere disgiunta dal figlio. In tali dittici Maria è sempre dolente e afflitta, richiamando l'iconografia della crocifissione nella quale è posta sotto la croce. Durante il percorso processionale nella piazza Lucatelli ha luogo l'incontro con l'altra icona di Maria, la madre pietà dei Massari, che già dalla sera precedente sosta nella cappella allestita nella piazza. Nel momento dell'incontro, fra le due sacre immagini, i consoli delle due maestranze Massari e Fruttivendoli, ci scambiano i cieli il ricordo di un'antica tradizione al termine del rito la madre e pietà del popolo riprende il percorso del centro storico per rientrare nella targa serata nella chiesa delle anime sante del purgatorio nel 1975 a causa di un furto la venerata immagine venne spogliata degli antichi preziosi ex voto, in seguito sostituiti dagli oggetti in oro e argento che tuttora la ornano offerte dai fedeli. Il quadro che nel, che nel 2012 è stato sottoposto a restauro dalla restauri di Elena Vetere ha origine come dipinto ad olio su tela, ma attualmente la tela è applicata su una tavola di legno. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, Signore che vieni di Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Stasera pregheremo con un rosario particolare che viene però dalla tradizione, chiamato il Rosario dei sette dolori di Maria. Quindi avremo modo di meditare questi dolori di Maria nella sua vita e nello stesso tempo alla sofferenza che ognuno di noi vive il primo mistero è il dolore di Maria per le parole di Simeone alla presentazione di Gesù al Tempio leggo il testo dal Vangelo secondo Luca Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse ecco Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. E leggo questa preghiera a Maria. O oh Maria, piena di grazia, madre di Cristo e Madre nostra, insegnaci il raccoglimento, il silenzio e la meditazione. Tu sei stata povera di parole ma ricca di opere, povera di cose umane ma ricca di Dio. Tu ci inviti ogni giorno all'ascolto della parola di Dio, ad accogliere la sua salvezza, a prendere sul serio la vita, a essere coerenti con la fede. O oh Maria, tu che sei la vita di umiltà che piace a Dio, la via di semplicità che porta a Lui, la vita di servizio per i fratelli, guarda il nostro mondo che manca di Dio, Manca di pace, manca di amore. Guarda la nostra povera vita e assistici sempre con la tua materna protezione. In questo particolare rosario le Ave Marie sono sette. Insieme diciamo Padre nostro. Che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Vendo il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.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 I'm Secondo mistero del dolore, si contempla appunto il dolore di Maria per la fuga in Egitto, dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti» vuole cercare il bambino per ucciderlo egli si alzò nella notte prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto dove rimase fino alla morte di Erode perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta dall'Egitto ho chiamato mio figlio Signore, ho peccato ho fatto quello che è male ai tuoi occhi ho mancato alla legge dell'amore tu conosci la mia debolezza, il bene mi attrai, ma il male mi trascina. Tu che conosci il mio presente e il mio futuro, aiutami a dire ogni giorno il sì della verità, ad evitare il no della facilità. Sono qui davanti a te, o oh Signore, povero e senza valore, debole e sconvolto nel corpo e nello spirito. Il peccato mi ha reso triste, l'amicizia con te si è indebolita la comunicazione con gli altri si è resa difficile. Sono qui davanti a te perché tu mi ami ancora, e peccato non mi abbandoni e mi dai il tuo perdono. Ridona, mio Signore, la gioia della speranza e mostrami il cammino sicuro che porta a te. Insieme, Padre nostro che sei, sei nei Cieli, sia e santificato e il tuo nome. nome.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 Come Maria, che piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, saggio e toti dell'umanità. Il terzo mistero, medichiamo, mi il dolore di Maria per la scomparsa e il ritrovamento di Gesù al Tempio Dal Vangelo secondo Luca Al vederlo rimasero stupiti e sua madre gli disse Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo Ed egli rispose loro Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Padre, Signore, Tu lo sai, la tentazione è un momento della vita, un momento oscuro e difficile. Improvvisamente è in me il dubbio, tutto si ribella, tutto è insicuro, senza senso quello che faccio. Sono tentato nella carne, nella fede e nello spirito. Nella tentazione, Signore, Tu sei in crisi nella mia mente incapace di capirti sei in crisi nel mio cuore incapace di amarti sei in crisi nella mia volontà incapace di volerti Signore tu conosci quello che sono e sai quello che faccio voglio il bene e faccio il male non mettermi alla prova perché sono debole non abbandonarmi perché da solo non ce la faccio Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome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 Il quarto mistero del dolore di Maria contempliamo quando Maria appunto ebbe quel dolore per l'arresto di Gesù dal Vangelo secondo Marco mentre Gesù parlava arrivò Giuda uno dei dodici e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai capi dei sacerdoti degli scribi e degli anziani il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo quello che bacerò in lui arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta appena giunto gli si avvicinò e disse rabbì e lo baciò Quegli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Signore, rendimi calmo e distaccato da tutto, ma senza indifferenza. Che io sia aperto e buono, maturato dalla sofferenza, pronto a dare agli altri quello che non ho avuto. Non mi resta niente, che cosa ancora mi potrei aggrappare? Eppure io vorrei che la gioia di ogni uomo trovasse come un eco nel mio cuore pacificato piuttosto che soffrire senza utilità per nessuno e aggravare ulteriormente le tristezze del mondo, vorrei che da tutte le lacrime che ho versato mi venisse il potere di comprendere gli altri, fino nell'intimo del loro essere, là dove sono veramente se stessi, dove aspettano l'amore. Vorrei che il mio dolore servisse a qualcosa. Padre nostro. Che sei nei geni, sia santificato Gesù il tuo nome, venga il tuo, tuo regno, sia parte la tua volontà, come in cielo, cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non tornassi alla tentazione, ma liberaci, ma liberaci dal male. Amo.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 Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte in croce di Gesù dal Vangelo secondo Giovanni Gesù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 L'unica consolazione è il Cristo crocifisso che ci garantisce l'amore dell'Altissimo pur nel travaglio così misterioso e drammatico della nostra vita. Il crocifisso ci invita alla pazienza e all'amore. Nessuno può giudicare l'uomo perché l'uomo è mistero, come Dio. Dobbiamo amare, soltanto amare. Il crocifisso ci accoglie tra le sue braccia divine. È questione di un po' di pazienza, di tanta fiducia e di un immensa amore. Torturati e tormentati di tutto il mondo, non cercate di capire, cercate di amare. Non c'è nulla da capire nell'infinito. L'infinito comprende noi e il nostro dolore. Facciamo parte del mistero dell'assoluto crocifisso. Padre nostro, che se ne cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.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 Dolore, contempliamo il dolore per l'abbraccio del colpo morto di suo figlio calato dalla croce. Dal Vangelo secondo Marco. Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Gesù, in quest'ora suprema abbiamo, come te, bisogno di una madre ripeti o oh Maria ora come allora ecco i tuoi figli perché Signore solo con lei ai piedi della nostra croce sapremo come te morire di pur amore abbiamo bisogno delle tue braccia tese per confidare nel gaudio di un abbraccio eterno abbiamo bisogno del tuo cuore squarciato affinché inebriati del tuo amore sappiamo come te resistere forti e sicuri fino al, al consumato muestro Signore Gesù lo vedi?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 perché il grano biondo è giornato, è maturato sotto il sogno, poi ripollo nei granai. Nel settimo mistero del dolore contempliamo il dolore e la deposizione di Gesù nel sepolcro, dal Vangelo secondo Luca. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceva e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguirono Giuseppe. e si osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Maria, Madre mia Santissima, alla sera della mia vita, aiutami a ringraziare il Signore per tutte le grazie che mi ha fatto. Ottienimi la certezza che i miei peccati sono stati perdonati, che le mie sofferenze, la solitudine e il sentimento della mia miseria sono una riparazione, che la mia vita ha ancora uno scopo. Aiutami a lavorare secondo le mie forze e a donare un sorriso di riconoscenza, di fiducia, di incolanciamento. Ottienimi di accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Donami l'amore comprensivo per coloro che mi circondano. Preservami da una sera egoista, triste, irascibile, dai rimpianti inutili, dai ricordi che turbano, dalle angosce che affliggono. Dammi la ferma fiducia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 Nei secoli, nei secoli, Amen. Prima, prima di iniziare, il salve Regina. E mentre canteremo il Salve Regina, come al solito faremo la raccolta per la carità. Salve. vivere la preghiera con il rosario dei sette dolori di Maria naturalmente ci permette di riflettere sul dolore il dolore fa parte della vita umana si ha dolore, sì, nelle situazioni tristi, di sofferenza si ha dolore ogni volta che il nostro corpo prende una ferita o un colpo il dolore, dicevo, fa parte della vita umana e anzi, se per caso non sentissimo il dolore, sappiamo bene che ci sarà, c'è qualche patologia, perché l'uomo è fatto anche di dolore. Chiaro, non solo di dolore, ma non possiamo togliere dalla nostra vita il dolore, perché il dolore ci permette in ogni caso di fare i conti con i limiti della nostra vita con le sofferenze della nostra vita, con quelli che sono anche le criticità della nostra vita. Ciò che porta dolore, certo, non è bello, non ci, non ci fa piacere, però ci permette di ricordarci che siamo uomini. Ma non solo perché quando lo viviamo su noi stessi, ma vedendo il dolore degli altri, ci permette ancora una volta di ricordarci che siamo uomini in quanto anche ognuno di noi è chiamato a fare in modo di alleviare il dolore dell'altro in questi giorni in particolare abbiamo visto molto dolore per tutto quello che succede ma penso che la nostra ognuno di noi facendo memoria della sua vita può ricordare quanto dolore c'è nella sua vita, c'è stato e c'è ancora perché come dicevo il dolore ci fa uomini. Il dolore però non ci deve appiattire, il dolore non ci deve sovrastare, soccombere, il dolore ci deve permettere di essere più forti, sia nella nostra vita per accettare quello che siamo con tutto quello che viviamo, sia, come dicevo, più forti per essere pronti a dare una mano al dolore dell'altro a essere pronti a confortare il dolore dell'altro, ad alleviare il dolore dell'altro. Non voglio aggiungere altro. La preghiera che abbiamo fatto e la preghiera che ognuno di noi farà andando a casa è come io mi faccio partecipe del dolore dell'altro e cerco di alleviarlo e come io vivo il dolore che ho nella mia vita e che per tante situazioni vivo come? Cerco di accoglierlo. E ora ci mettiamo in piedi con le litanie della Dolorata. Santa Maria prega per noi. Santa madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre del Crocifisso, prega per noi. Madre dolorosa, prega per noi. Madre lacrimosa, prega per noi. Madre afflitta, prega per noi. Madre derelitta, prega per noi. Madre desolata, prega per noi madre del figlio privata prega per noi madre della spada trafitta prega per noi madre nei travagli immersa prega per noi madre di angustia ripiena prega madre per noi madre col cuore alla croce confitta prega, prega, prega per noi madre mestissima prega fonte per noi fonte di lacrime prega Fumulo per noi cumulo di patimenti prega specchio per noi specchio di pazienza Prega per noi. Le di costanza. Prega per noi. Ancora di confidenza. Prega per rifugio noi. Rifugio dei deralitti. Prega per difesa noi. Difesa degli oppressi. Prega per rifugio noi. Rifugio degli increduli. Prega per sollievo noi. Prega sollievo Prega dei miseri. Prega. E... Perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Esaudisci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi servi la salvezza dell'anima e del corpo e per l'intercessione di Maria Santissima liberaci dalle sofferenze della vita presente e donaci le gioie della vita del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E benedica di potente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai Santa ringraziamento per tutti coloro che hanno partecipato, appunto del CETO, dell'Unione Maestanza e il sindaco e il vice sindaco. Grazie, grazie di cuore. Nel nome del Signore andate in pace.